Se Riusciamo a. e qui lei ha detto qualcosa dei, dei miei scritti. Eh sì. E poi dici di non essere filosofo? Eh beh, non sono filosofo, sono un lettore. Non filosofo. Eh beh, no, sono. guardi. La filosofia è una vecchia passione, però non l'ho mai coltivata. Eh, ma io ho letto il discorso che lei ha fatto in cattolica. Che è molto filosofico. Ma guardi, c'è eh, una, eh, una propensione alle buone letture. Eh. però. Proviamo un attimo per il grande sì, pubblico. Sì, sì, sì. Eh, io questo qui me lo voglio conservare, per questo, <ride> questa registrazione. È una di quelle che conserverò gelosamente. Ma caro, la ringrazio. Eh, e non sono <ride> No, non dica così. Non dica così. Noi proviamo. E poi direi la seconda parte invece veniamo un po' a questioni d'attualità e lì le chiederò un po'... Per esempio, sulla base delle sue riflessioni, il ma domande generali. Il ruolo dell'etica il ruolo della eh, la filosofia oggi. Quale potrebbe essere, diciamo, il ruolo della filosofia nel, poi, non so, lei nella potenza, del, potenza dell'errare nell'introduzione parla dell'apparato scientifico eh, tecnologico. Eh, sì ovviamente è destinato ad incrementare sempre più la sua potenza e quindi sembrerebbe assorbire, distruggere, demolire eh, lo Stato, gli organi le organizzazioni internazionali. Vedo che è inutile che io parli perché lei sa già tutto. No, <ride> no, no. Ecco, questo potrebbe essere un altro... Poi, per esempio... Anche in qualche altro passaggio la sua riflessione fa la differenza fra Stato e impresa capitalistica. Mm. L'una riduce il rischio, l'altra incrementa il rischio, mm. si pongono in contrapposizione altri due concetti che potrebbero, ecco, in un dibattito politico interessare... Quindi, quindi io soltanto ripeterò quello che dice lei. <ride> Efficienza, solidarietà. Poi mi dica qualche domanda, anche eh, mi dica lei qualche domanda no, va benissimo, va benissimo, no, no, però mi dica anche lei qualche suggerimento. Mi dica qualche suggerimento no, qualche beh, tema io, che potremmo toccare. Io partirei dal fatto che lei è qui a Brescia con, per presenziare una riunione industriali, cioè un momento dalla storia del capitalismo. Perfetto, allora per... Ah, facciamo una conversazione diciamo culturale in questi termini. Perfetto, perfetto. E poi però nella parte finale facciamo una seconda parte, ve un po' più... Va bene. Professor Severino, io la ringrazio molto per aver accettato eh, la, aver offerto la disponibilità per questo incontro. No, sono Io che ringrazio lei per questa visita che mi onora e che... Che vedo che sia perpetto interessante perché ci mettiamo sul piano culturale. Eh beh, sicuramente insomma, è bello raccogliere alcune sue riflessioni e le stiamo anche registrando quindi nella prospettiva di poterle offrire a un pubblico ampio. E credo che sarà una bella testimonianza questa sul piano culturale, ne verrà fuori sicuramente. E io oggi sono a Brescia perché e quindi di qui anche l'occasione di venirla a trovare perché c'è stato un incontro organizzato dal Corriere della Sera sulle imprese, le imprese familiari. Mm -hmm. C'è stata un'intervista da parte del direttore Fontana del Corriere della Sera cioè, che mi ha fatto e c'è stata un po' una riflessione sul ruolo dell'impresa. Mm -hmm. Io partirei proprio da qui, ecco, dal ruolo del capitalismo nella congiuntura attuale Certo. credo che uno degli equivoci maggiori in proposito siano quelli che si riferiscono all'indistinzione tra capitalismo e strumento tecnico di cui capitalismo si serve per esempio penso che non molto tempo fa lo stesso mieli mi pare su Corriere della sera parlasse della tecnica come dello strumento in mano al capitalismo e invece so, non sono mh, complementari stanno insieme ma avendo scopi diversi allora un altro tratto che viene dimenticato è che lo, questo lo sapeva già Aristotele lo scopo di un'azione determina il modo in cui l'azione si configura. Se cambiamo lo scopo di quell'azione, l'azione cambia. Se lo scopo di un medico è di guarire, la sua azione ha una certa configurazione che è diversa da quella che sussiste quando, quando il medico ha lo scopo di guadagnare. Sembra che facciano le stesse cose, ma sono sostanzialmente diverse. Vorrei arrivare a far vedere che il capitalismo è costretto a cambiare scopo. Allora riprendiamo dal punto in cui, eh, se la faccio troppo lungo lei me lo dice che... Assolutamente no, assolutamente no. <ride> eh, riprendiamo dal punto in cui dicevo che si confonde capitalismo e tecnica, perché lo scopo del capitalismo è l'incremento del profitto privato. E anche se il capitalismo non lo dice spesso esplicitamente, intende che lo scopo di una società o mira che lo scopo di una società sia l'incremento indefinito del profitto privato. Non lo dice esplicitamente, anzi delle volte fa vedere che si interessa al bene comune seguendo l'insegnamento per esempio della Chiesa. Ma la Chiesa gli fa questo insegnamento perché capisce che invece lo scopo del capitalismo è diverso da quello del bene comune. Lo scopo invece della tecnica, eh, se ne discutessimo un po' con un tecnico, vedremmo che a un certo momento mh, sarebbe d'accordo su questo, che lo scopo della tecnica è l'aumento, e l'incremento indefinito non del profitto privato, ma della potenza e cioè eh, la formula che uso è incremento indefinito dalla capacità di realizzare scopi. Allora sono due scopi divergenti. Se eh, lei ha voglia di, di continuare la conversazione si tratta di vedere che questi due scopi divergenti portano al tramonto del capitalismo e insieme al tramonto questo penso che possa interessare in particolare un politico che è presidente del consiglio dell'italia portano anche al tramonto della politica ma eh, qui un, posso fare una parentesi Prego. che lei come presidente del consiglio è un politico di più di rilievo oggi esistente in italia ma è anche un giurista cioè uno scienziato del diritto e in quanto scienziato del diritto appartiene a quella dimensione tecnica che è destinata a prevalere sulla dimensione politica. Quindi io vedrei in lei un, un, doppia, un, una, un doppio piano in cui quello tecnico, giuridico, scientifico è destinato a prevalere su quello politico. Lo so che è un discorso duro per un, pol <ride> per un Infatti, politico. Ricordo nel volume La, la, cosa era, la potenza dell'errare, che lei ha dedicato anche un paragrafo ai governi tecnici. Sì, sì. Ragionando all'epoca di Monti, no? evidentemente. Eh, ecco. Sì. Ecco, quando il teorema principale in questa dimensione del discorso è che la tecnica è destinata al dominio. quindi bisogna intendersi sul significato della parola tecnica, ma bisogna intendersi anche sul fatto che i governi tecnici come quello di Monti o come altri che ci sono stati in Europa, e come a mio avviso è in qualche modo il suo, ecco, questi governi tecnici sono in qualche modo l'anticipazione, la. Mh, il protendersi verso quella situazione che il sottoscritto chiama dominazione della tecnica perché sono un protendersi e non l'esserlo già perché la tecnica in queste forme di governi tecnici di cui le due principali in italia vedrei quella di molti e la sua non negherei che il mio sia un governo tecnico, ma sto seguendo il suo. È disposto. chiaro che lei non intende essere, eh, non intende promuovere un governo tecnico, però altro è quello che il politico crede di essere, quello che è allora stavo dicendo che. Eh, il governo tecnico non è ancora la dominazione della tecnica alla quale alludo, perché è ancora gestito ideologicamente. Ora, per ideologia non intendo quella povera cosa alla quale normalmente ci si riferisce quando dice... Vecchio apparato concettuale. Ecco, ecco, cioè, ecco. No, l'ideologia nel senso di grande della parola, dove... Ad esempio anche se i portatori di queste ideologie amano non sentissero dire, è ideologia la democrazia, è ideologia come era ideologia il comunismo. Un sistema è ideologia di idee impernato su idee forti. <ride> Ma è ideologia anche il cristianesimo, eh? e, e, e quindi è, è ideologia l'islam, ideologia l'ebraismo. Ideologia, la, la, gran, la grande dimensione umanistica dell'Occidente. Allora, un governo tecnico quale si sono formati in Italia e in Europa, è un governo che ha come scopo l'ideologia dalla quale è guidato. Si tratta di vedere, si può far vedere, direi quasi, anzi dico quasi per modestia, amore geometrico, che eh, la gestione ideologica della tecnica è destinata ad essere sostituita dalla gestione tecnologica della tecnica. E si può dire anche così, la gestione politica della società è destinata ad essere sostituita dalla gestione tecnica della società. Quindi non dobbiamo confondere la politica con la politologia. Ecco. Ma perché la tecnica è così vorace? Così vorace? Ecco. Così assorbente? Così mm. anche nella sua riflessione? Perché questa propensione per il dominio assoluto, per cui non riconosce altro da sé quasi? Ottimo, ottimo. Allora vediamo com'è la situazione: ci sono oggi nel mondo delle forze che intendono servirsi della tecnica, perché cosa? E per imporre il loro scopo. La democrazia si serve della tecnica non per realizzare un mondo capitalistico come dice in qualche modo anche Sartori in quel bell'articolo che è stato pubblicato qualche giorno fa sul Corriere un articolo inedito un vecchio ecco e lo scopo della, tecnic, de, della democrazia è di realizzare un mondo di uguaglianza, libertà possiamo aggiungerci anche fraternità altre forze intendono realizzare scopi diversi allora qui eh, cominciamo a entrare nella risposta a quello che lei mi ha domandato perché eh, c'è questa voracità lei ha detto della tecnica ecco è una parola interessante voracità io parlerei di necessaria sopraffazione delle forze antagoniste e perché si verifica questo quindi ci sono queste forze che sono tra di loro in conflitto perché la democrazia è in conflitto col capitalismo e la democrazia non vuole come scopo ultimo l'incremento definito dal profitto del profitto individuale e, privato il capitalismo non vuole che lo scopo ultimo della società sia libertà, uguaglianza, fraternità. Il cristianesimo non vuole né l'uno né l'altro, vuole che lo scopo della società sia il bene comune, che è un concetto anche questo aristotelico. L'Islam vuole a sua volta un bene comune islamicamente concepito, così si dica dall'Ebraismo. Allora. Per combattersi e prevalere le une sulle altre, perché non se so ne stanno lì pacifiche ad assistere a quello che fanno, Ecco, sono in conflitto, per prevalere si servono della forza maggiore oggi a disposizione dell'uomo e la forza maggiore oggi a disposizione dell'uomo è la tecnica guidata dalla scienza moderna. Qui ci serve una parentesi da fare sul fatto che ieri invece la forza maggiore era la preghiera. Era la preghiera che risolveva i problemi per i cristiani, che risolveva i problemi dell'uomo. Uno dei sintomi del tramonto della tradizione è che non più la preghiera... Si prega poco. Ecco, si prega poco. Ma anche se si pregasse molto, oggi il tempo è quello che ha detto addio al passato e crede che la forza maggiore con la quale si possa ottenere ciò che si vuole sia la forza tecnica guidata, come dicevo, dalla scienza moderna. Allora il quadro è questo, molte forze tra di loro in conflitto, le abbiamo nominate, che si servono di una frazione dell'apparato tecnico, tecnoscientifico. Eh, quando parlo di tecnoscienza intendo un sistema di sottosistemi, perché ci sono le scienze dure, matematica, fisica, ma ci sono anche le altre scienze che vanno via via. Tante discipline, certo. Tante discipline che vanno via, ma anche istituzioni, burocrazia. Eh, apparato militare, apparato sanitario, apparato scolastico che vanno configurandosi, conformandosi alla concettualità che è propria della tecnica, delle scienze, scienze to ecco. court. In questa situazione dunque di conflittualità, e come fa una, una di queste forze, che adesso non continueremo a nominare perché le abbiamo nominate prima, come fa una di queste forze a prevalere sull'altra? Rafforzando lo strumento che le consente potenza. Tecnoscientifico. Tecnoscientifico. E' lo strumento tecnoscientifico. Certamente. Allora, in questo rafforzamento, eh, consideriamo due forze, due qualsiasi di queste forze in questo rafforzamento essa si porta al di sopra di quella che ancora non ha rafforzato il proprio strumento la quale operisce o deve a sua volta rafforzare il proprio strumento portandosi al livello della precedente forza ora questo gioco eh, continua e sta continuando ma è chiaro che quanto più una forza potenzia e assume come scopo il potenziamento del proprio strumento, tanto più è vincente. Raffiguriamoci lo scopo di, una, di queste forze con un cerchio. Prima il cerchio occupato, poniamo, dal, dallo scopo democratico, libertà e guerra. Poi la democrazia... Stiamo più realisti, oggi la forza più potente è il capitalismo, più ancora della democrazia. Allora, prima lo scopo del capitalismo, questo circo è occupato incremento del profitto privato. Il capitalismo per prevalere deve potenziare il proprio strumento, ma potenziarlo in modo che incominci a entrare nello scopo che inizialmente era occupato soltanto dall'incremento del profitto privato. Estende la sua sfera di influenza e di applicazione. Eh, certo. Ma cosa vuol dire questo? Che lo scopo inizialmente puro del capitalismo è progressivamente condiviso dal potenziamento della tecnica sì che a un certo momento ci sarà una situazione in cui di fronte a una, una forza antagonista che a sua volta ha potenziato lo strumento tecnico quale sarà delle due la vincente? e do, facevo anche a Ciocca questo, questo, questo e anche lui non è che abbia detto no <ride> ho detto è più forte una potenza che assume come unico scopo l'incremento del profitto oppure è più forte una forza che oltre ad assumere come scopo il proprio poniamo la democrazia libertà eh, assume anche il potenziamento del profitto se eh, da un lato c'è unicamente si vuole la potenza e dall'altro oltre alla potenza si vuole lo scopo specifico di quella forza, quale sarà delle due la vincente, quella che ha unicamente come scopo la potenza, de, la potenza dello strumento? È d'accordo su questo? No, no, la seguo molto bene, la seguo molto bene, solo che questa è una prospettiva ferale, perché siamo tutti asserviti, ovviamente, da da uno scopo che diventa un mezzo la, certo. come nella sua prospettiva filosofica c'è certo. l'inversione il capitalismo può sopravvivere non più come capitalismo ma come mezzo di cui la tecnica potrà servirsi per realizzare la potenza per questo che dico che sarà vincente quella forza politica la quale capendo questo non inquinerà più il, propri, le pro, il proprio scopo con determinazioni di carattere ideologico, ma assumerà come scopo la tecnica, eh, quella sarà la, la grande politica vincente. E sarà vincente anche se lo scontro non sarà, sarà dato, poniamo, tra Russia e, da una parte e Stati Uniti dall'altra. Da ultimo, se la Russia e gli Stati Uniti non rinunceranno rispettivamente alla propria, tra virgolette, russicità e statunitensità, certo. al proprio essere Russia e al proprio essere Stati Uniti, se non rinunceranno e una delle due invece rinuncerà e baderà al potenziamento della tecnica, allora sì, in un primo tempo credere, crederemo che, avrà vinto gli, che avranno vinto gli Stati Uniti, ma non saranno gli Stati Uniti ad aver vinto. Sarà la tecnica che si chiamerà ancora Stati Uniti, ma che sarà eh, l'attività che si propone come scopo, non i valori e le configurazioni degli Stati Uniti, ma il potenziamento, quel potenziamento della tecnica eh, che conduce a uno stadio che non è quello definitivo perché poi anche la tecnica è destinata al tramonto ma qui andiamo a un discorso più difficile ma dentro la sua prospettiva quando ragiona di tecnica c'è tecnologia e c'è scienza c'è tutto no? un apparato tecnologico scientifico c'è tutto giusto eh, giusto perché perché dopo che la scienza ha rinunciato ad essere verità incontrovertibile, allora in base a che cosa si decide la validità di due tra due teorie scientifiche? Non in base alla loro verità, perché la scienza ha detto addio alla verità incontrovertibile, ma in base alla capacità di una delle due di trasformare il mondo. Se una delle due teorie è più capace dell'altra di trasformare il mondo, allora quella la chiameremo vera usando una vecchia parola che però vorrà dire potente. Ma questa è la tecnica, quindi è per questo che i confini tra scienza e tecnica ai quali lei alludeva vengono meno. E per quindi questo... secondo lei c'è stata la svolta quando nell'ambito scientifico, nell'ambito delle varie discipline, specifiche discipline, si è iniziato a porre, per esempio, i fondamenti della matematica, le geometrie non equilidee, quando è venuta fuori la crisi della, della certo. certezza scientifica. E certo. allora che c'è stato l'abbraccio con... Certo. La scienza cade in braccio alla tecnica. C sì, sì. E, e si può andare anche più a fondo di questo, perché... La logica in base alla quale poniamo le geometrie non euclidee eliminano, eliminano, si aggiungono alla geometria euclidea, non può essere una logica assoluta. Quindi è una forma di ipotesi che si dimostra capace di convivere con un'altra più vecchia forma di ipotesi. Ehm... Ma l'elemento decisivo di questo processo che si verifica anche il capo giuridico perché il capo giuridico dunque alla geometria euclidea, la geometria euclidea sta quella non euclidea come il campo giuridico il diritto naturale sta il diritto positivo. Mi aspettavo. Eh? Mi aspettavo un parallelismo. <ride> <ride> eh, però eh, oggi eh, è chiaro che chi difende i valori del passato deve tenere fermo il diritto naturale, di cui oggi c'è qualche reviviscenza in campo. Eh. Ci sono dottrine eh. neonaturali. Neo diciamo. ecco. Però è anche chiaro che va prevalendo il diritto positivo, così come la democrazia, in democrazia va prevalendo la democrazia procedurale rispetto alla democrazia che si ispira, secondo eh, la tradizione, valori, alla, verità, alla, verità. Alla, alla verità. Allora stavo dicendo prima, lei mi dica se la tiro troppo in lungo? Assolutamente no, <ride> la seguo. Dunque, stavo dicendo prima che il tratto decisivo di questi fenomeni in cui Ecco, al diritto naturale si sostituisce il diritto positivo, alla geometria euclidea si stu studiano le geometrie non euclidee, all'arte for all formale si sostituisce l'arte astratta, la musica tonale. Ecco, a questi atteggiamenti, questi atteggiamenti sono sottesi, ecco qui andiamo camminiamo sui carboni ardenti soprattutto perché c'è di mezzo anche la convenzione religiosa e c'è un fenomeno essenzialmente più decisivo che è ciò che chiamo il sottosuolo del il sottosuolo filosofico degli ultimi 200 anni detto così insomma alla spiccia nella tradizione si crede che se non esiste l'eterno, che poi è il divino, il divenire del mondo è impossibile. Il divenire del mondo è possibile solo se esiste un eterno. Negli ultimi 200 anni, e purtroppo noi italiani dovremmo questo farlo dirlo più ad alta voce rispetto ai nostri amici stranieri perché eh, ci sono almeno due protagonisti oltre a Nietzsche e questi due protagonisti sono Giovanni Gentile e prima di, un, di Gentile, di Nietzsche, Leopardi i quali possono essere eh, espressi in questa formula che li accomuna se esiste l'eterno non può esistere il divenire del mondo ma il divenire del mondo è l'evidenza innegabile perché se uno dice no non c'è divenire è pazzo quindi non può esistere l'Eterno. ecco a questo punto si tratterebbe di vedere se ne interessa si può vedere ma si tratterebbe di vedere che qual è il fondamento di questo assetto grave che mostra l'impossibilità di un eterno cioè di quell'eterno che qualifica il divino perché anche dal punto di vista cristiano se Cristo non fosse stato eterno l'incarnazione di Cristo sarebbe il passaggio da una carne all'altra certo. quindi è quella cosa mirabile che i cristiani giustamente adorano, perché non è il passaggio da una carne all'altra, ma è il passaggio, è l'incarnarsi dell'Eterno, è l'Eterno che diventa carne pur rimanendo eterno. Eh, pur rimanendo eterno. Ecco, eh, chiudendo il discorso, a questo punto eh, dov'è la lacuna di quanto ho detto? e richiamare il motivo concreto in base al quale si dice che se ci fosse l'Eterno non ci potrebbe essere il divenire se vogliamo una formula tanto per non lasciare gli eventuali ascoltatori a bocca asciutta potremmo dire l'Eterno anticipa tutti i tempi Dio non può essere uno che di fronte a un evento dica non me ero aspettato, no, non sarebbe Dio. Dio contiene si, tutto in sé. E eh, eh, Non solo, ma non può rimanere sorpreso di fronte a qualsiasi novità la più radicale che essa sia. Dio non si sorprende di nulla. Allora ha in sé la totalità del Tempo. Ma se hai in sé la totalità del tempo, ecco qui il nucleo del, della distruzione dell'Eterno, se hai in sé la totalità del tempo, allora il divenire del mondo è apparenza. Non per nulla c'è un capitolo importante della logica di Gentile che parla di serietà della storia. La storia è seria, solo se alle spalle non ha un tutore che anticipa in sé tutto ciò che può accadere. E qui, qui siamo nel centro del problema metafisico. Eh. E la metafora della bobina? Della bobina? E quella riguarda l'alternativa a questo discorso perché ecco. Ehm in tutto quanto ho detto il sottinteso era stiamo parlando della tecnica stiamo parlando della tradizione dell'occidente stiamo parlando della distruzione di questa tradizione ho parlato di questa distruzione perché la tecnica destinata al dominio forse l'avevo già detto prima, non è la tecnocrazia alla Saint-Simon Saint o alla Webelin. No, ehm, no, la tecnica destinata al dominio è la tecnica che sente la voce che dice se ci fosse un eterno non ci sarebbe il divenire. Allora l'eterno non c'è. Ma allora ogni azione dell'uomo non ha un limite che invece si costituisce quando si crede che ci sia un Eterno. E infatti un uomo di scienza religioso può spingere la propria audacia scientifica fino a un certo punto, ma non oltre quei limiti che vengono costituiti dal suo riconoscere l'esistenza dell'Eterno. Dell ecco, allora, la tecnica di cui destinata al dominio è una tecnica che ascolta la voce e ancora non la sta ascoltando ascolta la voce di quello che prima chiamavamo sottosuolo del pensiero filosofico contemporaneo ma potremmo dire sottosuolo della contemporaneità perché qui dovrebbe emergere un po' che la filosofia non sta nelle nuvole ma è il terreno in cui cresce l'Occidente. bene, allora Mm, per rispondere alla sua domanda ho incominciato a dire abbiamo parlato della tecnica abbiamo parlato della tradizione dell'eterno abbiamo parlato della distruzione dell'eterno che autorizza la tecnica a andare oltre ogni limite ma tutta questa è la storia della follia e a questo lei alludeva mi pare quando prima mi ha detto la metafora della bobina. la, la metafora della bovina, la perché, totalità del positivo eh, le faccio le mie con congratulazioni perché vuol dire che lei eh, è dentro queste cose no, non sono dentro, ma sono un suo lettore, <ride> sono curioso dal punto di vista perché sì. allora tutto questo discorso è una storia della follia estrema che conduce alla tecnica perché la logica di partenza è il riconoscimento del diventare altro delle cose una volta che si parte da qui allora è inevitabile arrivare alla dominazione della tecnica ma questo quadro la validità di questo quadro e dipende dal chiodo al quale il quadro è appeso. E il chiodo è la fede nel divenire altro delle cose. Dove il divenire altro vuol dire, non un concetto filosofico semplicemente, ma una qualsiasi cosa che diventa altro si strappa da se stessa. E non solo si strappa da se stessa ma invade l'altro quindi nel concetto del diventare altro è insita una violenza del diventare altro che non viene mai percepita ma si crede anzi che la vita non ci sarebbe se non ci fosse questo diventare altro allora lei mi domanda e la domanda era perpendicolare <ride> E la bobina, ecco, la bobina è l'immagine che Popper ha usato parlando con Einstein sulla relatività einstein. Sulla relatività Popper, l'ho scritto tante volte, ma su ripetita io. In questo caso, no, la sto annoiando. Assolutamente no, però qualcuno ci ascolterà, quindi la prego di ripeterlo. Allora eh, Popper chiamava Einstein Parmenide. Einstein ci lasciava chiamare Parmenide. E perché? Perché Popper diceva a Einstein che eh, la teoria della relatività spazializza il tempo, nel senso che i fenomeni non è che avvengano uno dopo l'altro, non sono un diventare altro, non avvengono uno dopo l'altro, ma ci sono già tutti, dalla più antica antichità alla più futura posterità. Allora sono già tutti, e infatti, abbiamo quella lettera che vedo che lei ormai tutto quello che le dico non può che annoiarla perché lo sa già. No, no, no. Lo dico, lo dico. Dunque c'è quella lettera di Einstein. Al, in questo momento mi sfugge no, mi pare penso. Alla, alla sorella di quell'amico di Einstein che era morto e Einstein dice alla sorella non si capisce che noi, per noi fisici il futuro non è meno reale del presente e anche il passato non è meno reale del presente ma sono tutti reali nello stesso modo e con la stessa intensità allora sono già tutti lì da che cosa deriva l'impressione del divenire dive dal fatto che sono come dei fotogrammi della bobina, della bobina che eh, nella metafora esistono tutti avvolti nella bobina quindi non è che ci sia qualcosa che non esiste ancora e qualcosa che non esiste più ma eh, tutti avvolti vengono progressivamente proiettati e allora si ha l'immagine del divenire una serie di positività e nel si cerchio crede, immutabile dell'essere si crede che appunto quello che viene prima sia ciò che non esisteva ancora e quello che viene dopo sia ciò che non esiste più e però Popper domandava a Einstein ma e la bobina? La bobina dove sta? E, e sappiamo che Einstein non sapeva rispondere. Non sapeva rispondere perché non aveva in mano le categorie filosofiche che consentirebbero la risposta. Teniamo presente che Popper è uno dei più accesi sostenitori del divenire. Tanto che addirittura scrive Popper... E qui è fallace. Eh? E qui è fallace. Eh, eh, eh, eh, <ride> ma è fallace come gli altri perché... Scrive l'unico non Parmenideo è Heisenberg, perché tutti gli altri, eh, no, ovviamente Einstein, ma Schrödinger, Gauss, eh, non Gauss, eh, il fratello della Vall, eh, tutti sono Parmenidei, il che non è vero perché tutti ammettono una dimensione in cui c'è il divenire allora anche popper crede nel diventare altro e zittisce questa voce che non sapeva difendere se stessa la grande voce della relatività quando lei mi dice e la bobina ecco allora dobbiamo uscire da questa immagine che popper usava contro Einstein per mettere in questione ciò che prima chiamavo il chiodo del quadro, cioè il quadro, cioè la situazione mondiale e, e le, il modo in cui il mondo crede che le cose esistano. Il quadro e il, il chiodo che cos'è? È la fede che tutti crediamo di avere, che esista un diventare altro questo diventa l'altro, avevo prima incominciato a dire, non è una cosa molto innocente perché è, è, contiene quella violenza dello strapparsi da sé e invadere l'altro che già incomincia a mettere sul chi va là, anche se non si può fare filosofia dando per scontato che non si può essere violenti e questo è uno dei punti più importanti che io cerco di trasmettere ai giovani la filosofia è la pregiudicatezza assoluta che non può partire da un'etica nemmeno dall'etica che sostiene la dignità dell'uomo mette tutto in questione e quindi se l'uomo deve essere difeso e ha una dignità questo deve emergere dal discorso filosofico da un discorso fondativo non può essere un a uh, priori è un a priori se è fondato altrimenti è una fede e allora non può essere un a priori deve essere un a posteriori però rispetto alla sua riflessione eh, filosofica che se fosse mia non avrebbe nessun valore è che in ognuno di noi c'è Tizio, Caio, Sempronio ma c'è ben di più c'è quel di più che consente di affermare incontrovertibilmente qualcosa quindi dire la sua prospettiva filosofica, la sua filosofia, è un, riferirsi a qualcosa che in quanto mio non ha nessun valore. Ma eh, amo questa metafora, l'uomo è un re che crede di essere un mendicante. E noi crediamo di essere mendicanti, cioè cose che hanno la loro filosofia. Ma in ognuno di noi c'è quella regalità che consente... Ecco, mi pare importante è questo, quel conoscere face ad face, che per il cristianesimo è possibile soltanto nella situazione paradisiaca. Dice l'Apostolo Paolo, non videmos per speculum in enigma. Ora vediamo attraverso uno specchio in enigma. Tunk face ad face ma tuunque in paradiso ma è possibile in paradiso che un uomo dica davanti a Dio bello ma chissà se è vero no non sarebbe paradiso anzi sarebbe una situazione para infernale perché di fronte a un'estrema bellezza e rassicurazione ci sarebbe il dubbio che fosse un inganno che fosse un demone maligno quindi in, in, nel, il paradiso è la situazione in cui il sapere è incontrovertibile ebbene, si tratta di prendere coscienza del fatto che questo sapere incontrovertibile che per Paolo è, è, solo, è solo nella situazione paradisica invece è presente in ognuno di noi anche se è mascherato eh, coperto dalla persuasione che noi siamo in un mondo diveniente dove esiste eh, la volontà di far diventare altro le cose, la volontà che diventa stato, che diventa potenza, che diventa tecnica. Quindi un'alta concezione dell'uomo. Ah, sì. Altissima. Ah, sì. Anche se eh, nelle riflessioni che che qui sintetizza e non sembrerebbe esserci uno spazio dedicato all'etica. Ecco, eh, qui andiamo nel delicatissimo, perché l'etica presuppone... Almeno come tradizionalmente intesa, no? una certo. partizione anche della stessa filosofia. L'etica presuppone, ma già sin dal racconto veterotestamentario del peccato di Adamo quando Dio dice ad Adamo non mangiare di quel frutto glielo dice perché sottintende che Adamo poteva mangiarlo o non mangiarlo quindi già nel discorso nel racconto vetero-testamentario è affermata ciò che è, diciamo libertà dell'uomo libertà dell'uomo che poi vuol dire che ciò che fa, decido avrei potuto non deciderlo. Ciò che non decido, avrei potuto decidere. Il primo elemento che dovrebbe far pensare è che la libertà dell'uomo non è un dato d'esperienza. Perché come non è un dato d'esperienza, la contingenza, quella contingenza per cui crediamo che il nostro incontro di questo momento sarebbe potuto non esistere e che tutti gli eventi o la maggior parte degli eventi di questo mondo sarebbero potuti non esistere e perché dico che non è un dato d'esperienza e che quindi non è un qualcosa come che come diceva Cartesio è evidentissimo autoevidente auto evidente ma perché allude a ciò che il mondo sarebbe stato qualora non fosse apparso ciò che è apparso. Ma quindi allude a qualcosa che non è apparso. Ed è una contraddizione. Allude a un contenuto metafisico che per essere, la cui esistenza per essere affermata, eh, richiede una capacità dimostrativa che invece non sussiste mai nei difensori del libero arbitrio. Allora lei mi diceva prima che è di mezzo all'etica. Questa era la sua domanda. Ma è chiaro che quando lei mi ha fatto questa domanda sottintendeva l'etica in cui viga il libero arbitrio. Perché sa, qualche accusa che lei ha ricevuto lo sa, che c'è un certo determinismo nella, ecco. nella sua riflessione. Allora da un lato rispondo c'è cioè un super determinismo Super <ride> dall'altro lato rispondo no la opposizione tra chiamiamolo contingentismo il difensore della la difesa della libertà e determinismo stanno sullo stesso piano perché sono due lottatori che lottano sullo stesso ring e il ring che cos'è? E la fede nel diventare altro, solo che il contingentista crede che il diventare altro è un processo in cui le cose sarebbero potute andare diversamente da come sono andate. Laddove il determinista crede che il diventare altro, cioè le cose, le non potevano andare diversamente da come sono andate. Allora da questo punto di vista la cosiddetta mia che per quello che dicevamo prima... Sarebbe improprio. È improprio. La cosiddetta mia posizione è, sta al di là dell'opposizione tra determinismo e contingentismo, tra amici e nemici della libertà, tra amici di Dio e nemici di Dio, perché gli uni e gli altri, gli amici di Dio, credono che il divenire sia possibile solo se c'è un Dio. I nemici di Dio credono che il divenire richiede che Dio non ci sia, ma tutti credono nel divenire altro. E, e, e invece questo discorso mette in questione e diventerà altro. Far vedere come lo mette in questione andremo nel difficilissimo. Eh, professore, ma eh, per la scienza, ritornando al discorso del dominio, che facevamo prima, evocando e ragionando di scienza e tecnica. Innanzitutto la colpisce un po' che in alcune scienze si rimettano in discussione i vecchi postulati. Faccio un esempio, per esempio, in economia, che è stata costruita tradizionalmente sulla scelta razionale, no? l'uomo come l'homo economicus, scelta razionale, passioni, bisogni altri, tutti fuori, ma e adesso invece ci sono tanti indirizzi economici che mettono in discussione riconoscono che ci sono sentimenti altri rispetto a quello del profitto dell'agire per il profitto la, la, la colpiscono questi nuovi indirizzi? Secondo lei si può ragionare di buona economia, cattiva economia? La tendenza generale è quella della specializzazione scientifica Oggi si crede per lo più, ma credo che anche nelle scienze giuridiche sia così, che sia serio un discorso che solo se è specialistico. La globalità viene vista come la giusta posizione degli specialismi. E volendo usare una metafora, sarebbe come se si concepisse un insieme di coppie separate, separate sin dall'inizio e che poi le si volesse unire. È chiaro che sono separate sin dall'inizio l'unione è accidentale. Allora, data la specializzazione, è inevitabile che venga fuori quel tipo di economia che si chiude in se stesso e parla dell'homo economicus come se fosse un qualche cosa di reale, di autosufficiente, di studiabile di per se stesso. Ma questo dipende dallo specialismo. Lo specialismo dipende dal senso del diventare altro eh, anche questo sarebbe duro mostrare ma si può mostrare c'è specialismo solo in quanto eh, la scienza percepisce che lo studio del diventare altro diventa uno studio che consente di trasformare il mondo solo se si isola una parte del mondo e la si considera indipendente dalle altre parti. Allora effettivamente con questo processo si ottengono forme che ritenute di potenza sul mondo. A questo punto se facessimo il discorso forte dovremmo dire che la potenza che noi crediamo che esista è appunto una potenza creduta. Solo opinata. Opinato, bravissimo, opinato. opinata. E questo è una gran viattura, il compartimento. le, le discipline, del sapere a compartimenti stagni. Certo, è lo specialismo. Come dice anche Edgar Morin, il grosso problema del, del nostro tempo, no? Certo, certo, certo. Ma è appunto il problema dello specialismo. Oggi la scienza riesce a trasformare il mondo, cioè a far sì che gli uomini credono che il mondo sia trasformato dall'operare scientifico e questo sarebbe interessante eh, mostrare perché c'è questo credere solo specializzandosi ma diciamo perché mh, è un credere tirando fuori ancora una volta un, un, quell'autore che non è che mi mandi in visibilio ma mh, però a certi contributi, Popper, Popper. Popper dice a un certo momento che se Robinson Crusoe avesse scoperto tutta la scienza in quell'isola deserta in cui si trovava tutte le sue scoperte non avrebbero valore scientifico <coughs> <coughs> proprio con l'acqua, proprio non vuole un goccino di vino no, no, la ringrazio no, vuole un io... po' d'acqua lei? <ride> no, grazie se anche per lei non avrebbe nessun valore scientifico perché, perché la scienza richiede il riconoscimento intersoggettivo. terzo oggettivo se qualcosa è vero solo per me ma non per lei o per altri non è scientifico da questo punto di vista chiedo scusa per la battuta già Dio creatore era scientifico perché mostra la propria gloria e gloria sì, sì, sì. significa appunto il mostrarsi in modo da essere riconosciuto dall'uomo o da uno spettatore. Quindi c'è una continuità tra l'atteggiamento religioso e l'atteggiamento scientifico. Allora, c'è scienza solo se c'è riconoscimento intersoggettivo. Ma, primo, noi dell'altro, anche se il più intimo, il più amato, il più vicino, vediamo il comportamento, non vediamo l'anima. Cioè, ciò per cui è altro. Che sia altro, che questa interiorità esista, è un'interpretazione, uno. Ha maggior ragione che esista una società di altri, è una super interpretazione. Allora che ci sia un riconoscimento intersoggettivo della potenza non è un dato fenomenologico, un dato d'esperienza, ma è da capo una super, super, super. interpretazione. Allora, super, super interpretazione vuol dire una fede, perché interpretare vuol dire aggiungere con la volontà a qualcosa che si manifesta, qualcosa che non si manifesta. Guardo in un, in un telescopio, vedo una luce e dico quella è una stella, però propriamente è una luce, è una lucina. C'è cioè, un salto aggiunta, logico. È, è, è un'aggiunta un che quella lucina sia una stella, un'aggiunta che non è data da quella breve esigua luminosità, eh? che è data da, da, da, da ciò che vedo nel telescopio. Allora, primo, l'altro è il contenuto di una fede, che ci sia un altro è una fede, è una fede che esista una società, è una fede che esista un riconoscimento intersoggettivo della potenza. Quindi che esista la potenza non è un dato oggettivo, ma è il risultato dell'adesione a questa che abbiamo chiamato super super fede, è per questo che dico che la potenza, partiamo dall'inizio del guerriero, dell'uomo della pietra, del guerriero, del militare, del politico, del monarca, della tecnica. Non è un qualche cosa di oggettivo ma è il contenuto di una fede che consolida la tesi apparentemente pazzesca della bobina per la quale diciamo allora la tesi in positivo. Tutto è eterno perché se non c'è il diventare altro vuol dire che tutto è eterno. E vuol dire che per esempio questa nostra conversazione è un eterno che prima non appariva e ora appare, e poi scomparirà. Quindi è un problema di apparire e non, apparir, non apparire. Non apparire. Ecco, dove il, il concetto di apparire è qualcosa di diverso da ciò che la scienza sa della coscienza. Perché eh, si tratta dell'apparire in senso. Trascendentale e non empirico ma le chiedo lei personalmente non ha avuto mai quindi la tentazione Orkheimer diceva la nostalgia del totalmente altro non ha avuto mai la sensazione ma, di perdere qualcosa nella capacità di rappresentare questo essere no dunque io sono nato in una famiglia cattolica, mio padre aveva due zii gesuiti e due, sorelle, due fratelli gesuiti e due sorelle suore, gli zii gesuiti dissero a mio padre di farmi studiare dei gesuiti che allora erano a Brescia e adesso non ci sono più e quindi sono stato abituato al cristianesimo e però abituato a un certo tipo di fede. Se mi permette, ha una conoscenza della dottrina cristiana profondissima, si vede dai suoi scritti. Eh, è una grande cosa in cristianesimo, per cui non conoscerlo è eh, eh, una eh, grande lacuna. Eh, fustibus verbera, fustibus agendum est, per chi non lo conosce, <ride> <di> mio... <ride> fustibus agendum est. Eh, che stavamo dicendo dunque ah ecco no non ho avuto la sensazione di perdere qualcosa ma di guadagnare qualcosa eh, perché se teniamo fermo quello che dicevamo prima che il facce ad facce la situazione paradisiaca eh, non è da attendere in un al di là ma è già qui e allora rispetto alla situazione paradisiaca la fede passa in secondo piano tanto è vero che in paradiso non ci sarà fede la fede è una virtù mondana guai se in paradiso ci fosse fede eh, vabbè, certo eh. lì c'è la c'è faccia a faccia l'immersione diretta ecco c'è faccia a faccia, faccia di cui parlavamo prima certo e lei ha scritto tantissimo <ride> Le riformulo la domanda che l'ho fatto, ma da altro punto di vista. Ricorda quella famosa lettera di Vite che ci quando scrive all'editore, non mi ricordo se era Fisher forse, il, lo, il detto e il non detto. Le, forse le, però, le cose più importanti sono quelle che non ho scritto. C'è qualcosa che non ha scritto che pensa? No, in eh, me forse il contrario cioè mi considero una povera cosa come, ecco perché sono uomo mendicante sono re come ognuno di noi allora in quanto mendicante insomma è quello che è. no direi che sì questo è un periodo lo dicevo in un'intervista in cui prendo appunti ma perché poi divengano un libro cioè non ho qualcosa che mi rammarico di non aver scritto ma che varrebbe la pena di scrivere quindi, mi confesso, sono quello lì non c'è da cercare qualcosa di, di, di più profondo anche se penso che come il mendicante non è il re così i miei scritti non sono il contenuto dei miei scritti e qui un'immagine cinese potente che uso spesso è il dito che indica la luna, non è la luna, i miei scritti sono il dito, ma la luna è il re che c'è in noi, ma che è diverso dal dito. Professore, e cosa, che messaggio noi lasciamo ai giovani, comunichiamo ai giovani? Ma il messaggio è questo, prima di tutto, che l'uomo è infinitamente di più di quello che crede di essere, infinitamente di più. Due, che d'altra parte non è che con questi discorsi riusciamo a saltar fuori da quella volontà che vuole trasformare il mondo e farlo diventare altro non è che parlando così come parliamo riusciamo a ottenere una catarsi che ci porta al di fuori del volere e quindi della violenza quindi con questo discorso ci troviamo però in una situazione in cui quando questo discorso appare nella sua incontrovertibilità, quando il contenuto di questo discorso appare nella sua incontrovertibilità, e allora ciò che facciamo appare come alienazione, come errore. Domandavano a Gesù quante volte dobbiamo, pe dobbiamo perdonare, diceva sette volte sette e qui si tratta di perdonare 7.000 volte 7 perché ogni cosa che facciamo, anche la più innocente, è violenta però altro è essere violenti sapendo di esserlo e allora la violenza ha un volto altro è essere violenti senza sapere di esserlo come per lo più accade e allora la violenza ha un altro volto. Allora ai giovani direi, questo discorso incomincia già a dare un altro volto alla violenza, qualora voi lo capiate, qualora divenga una convinzione, incomincia a, diventare, a, a portare alla luce una violenza diversa da quella che prima è apparsa. Due, o tre, Mm, ogni uomo di potere dice agli altri che cosa devono fare e quindi vuole che gli altri agiscano per diventare altre le cose in un certo modo. Mm, questo discorso che se scrivessi metterei la lettera maiuscola non dice agli altri che cosa devono fare ma mostra che cosa i popoli sono destinati a volere. Allora, non è che i giovani ci rivolgiamo dicendo voi dovete fare questo, questo e questo, ma voi siete destinati a questo, questo e questo e a che cosa intanto siete destinati? Beh, intanto siete quella duplicità rilevante che è data dal binomio re mendicante in secondo luogo abbiamo detto se voi siete persuasi di questo discorso il vostro agire è già diverso terzo è inevitabile che il vostro agire pur variato rispetto all'agire inconsapevole e vi conduca ad essere progressivamente so che detto così può infastidire vi conduce inevitabilmente ad essere dei funzionari della tecnica ma non della tecnica in quanto democrazia ma della tecnica come dicevo prima Don che me. ascolta la voce di quella follia rigorosa del sottosuolo del pensiero degli ultimi due secoli che dice non ci sono limiti ma voi siete anche oltre questa voce del sottosuolo perché voi avete sentito il discorso con la D maiuscola, allora siete destinati a volere sempre più conformemente alla volontà di incrementare all'infinito la potenza, la potenza liberandosi dalle, dalla gestione ideologica della potenza ma anche il tempo del uh, trionfo dell'Atene che è destinato a finire dopodiché ci sarà un tempo, detto così sembra uno, Perché è destinato a finire? Uh, ecco, uh, tutto quello che ho detto così affrettatamente all'aria di un racconto un po' strano perché non si possono mostrare le fondamenta di quello che si dice a maggior ragione se io rispondessi alla sua domanda ultima perché è destinato a, far, a finire proviamo a usare una metafora che però lascia il tempo che trovo perché eh, si possono operare le metafore che questa bulimia non è progressiva bulimia? della tecnica non è? progressiva sì e, e allora? ecco allora, già Keynes parlava in termini tali di quello che la, la tecnica avrebbe potuto fare, in termini tali per cui si sarebbe potuto dire, era cento anni fa che Keynes parlava, si sarebbe potuto dire che la tecnica è già in grado di risolvere i problemi principali dell'umanità, di, di uh, soddisfare i bisogni primari, diceva lui, i bisogni primari de della società. Oggi dopo 100 anni sa far ben di più perché non lo, non lo fa? Perché è gestito ideologicamente. Perché il capitalismo è il capitalismo a gestire la tecnica e quindi a produrre quei beni di consumo che possono essere comprati e non a produrre quei beni di consumo che andrebbero molto bene per chi ha bisogno, ma che chi ha bisogno non ha i soldi per per comprarli e quindi il capitalismo non li produce però non ci avviamo verso una prospettiva eh, in cui eh, l'ideologia sembra contare sempre meno è, è quello che ho sostenuto nella prima parte del nostro discorso quando eh. dicevo che a un certo momento lo scopo dell'ideologia sarà riduce. occupato dal potenziamento della tecnica e quindi la, non eh, avrà più freni la tecnica non avrà più freni che impediscano, freni della potenza assolutamente, quindi, una tecnica capace di risolvere come mai è avvenuto, i problemi del benessere, della sopravvivenza dell'umanità non, non accade perché è gestita ideologicamente, e soprattutto dal capitalismo. Ma quando la tecnica si fosse liberata si sarà liberata dall'ideologia dall e allora quello potrebbe essere appunto ritornando a Keynes il paradiso della tecnica ma lei mi domandava perché è destinata anche la tecnica al tramonto paradiso vuol dire felicità benessere o nel frattempo ci sono i saliscendi eh? perché questo discorso è come una geometria rispetto a chi si occupa di politica deve conoscere e, e che ha il compito di costruire una città. Allora la geometria è astratta e quindi può ignorare come è il terreno su cui la città deve essere costruita, però se si costruisce una città andando contro la geometria la città crolla. Quindi viva l'astratto che rende possibile la concretezza della costruzione. Allora, paradiso della tecnica, felicità massima, ma è il paradiso della tecnoscienza, cioè di una potenza che in quanto scientificamente guidata, è ipotetica, ma questo accade anche in campo giuridico, cioè, in campo giuridico, nella misura anche in cui anche il campo giuridico si allontana dal diritto naturale. E, e, la tecnoscienza produce una felicità ipotetica. E allora in, in che situazione ci si trova? Quando uno è felice, ma gli si dice eh, guarda però che la tua felicità ipotetica è stata verificata in modo empirico, statistico, probabilistico. E, e così comincia a preoccuparsi. Ha raggiunto il massimo di, di felicità e questo massimo è inficiato dal fatto che... La misurazione. Dal fatto che da un momento all'altro le regole del mondo potrebbero cambiare, i corpi invece di andare verso il basso potrebbero andare verso l'alto, rovesciare il processo antropico, tutte le leggi della fisica rovesciarsi, questa è una possibilità messa dalla scienza. E allora la, il paradiso della scienza, della tecnica, diventa un inferno. Perché manca, mancherà di un'unica cosa, della, di quella verità incontrovertibile eh? che è stata eliminata dagli ultimi due secoli del nostro tempo. Ma è stata eliminata in quanto era una verità che procedeva sulla base di quel diventare altro che è comune e alla tradizione e alla distruzione della tradizione. Ma noi non abbiamo messo forse in questione, almeno abbozzato, non abbiamo messo forse in questione questa base, il chiodo, il chiodo del quadro. E, e allora è per questo che nei cosiddetti miei scritti c'è la presunzione di, di riproporre... Al di fuori del modo in cui la verità incontrovertibile si è presentata, un altro senso della verità incontrovertibile, quell'altro senso alla cui ricerca andranno poi a un certo momento i popoli, quando vedranno che l'unica cosa che manca è la verità incontrovertibile della loro felicità. Quindi, ai giovani, io direi: questa è la strada, ma cercatela, ehm, è, è anche un calvario perché nel frattempo ci sono tutti quei problemi che i politici, gli uomini potent i potenti della terra devono risolvere, ma tenendo presente che quello è il punto d'arrivo perché sarebbe come un treno che sta andando verso il Polo Nord se chi è sul treno crede di andare verso l'equatore ehm, combina dei guai, si allontana dal Polo Nord verso cui il treno sta andando quindi è per questo che dicevo prima è la politica, la grande politica è quella che si rende conto usando adesso la metafora del treno che il treno va al polo nord non, e non all'equatore non all'equatore all <ride> professore io ho abusato tanto della sua disponibilità ma io le sono grato ma poi di questo gesto lei è il primo ministro e viene qui a ascoltare le cose di un filosofo. È un gesto grande, che me lo ricorderò e che mostra una grande intelligenza. E poi congratulazioni per il modo in cui sta guidando la, questa difficile situazione italiana, perché congratulazioni si cede. Credo che nessun Presidente del Consiglio si sia trovato ad avere davanti problemi del genere che, che ha davanti lei. Riuscendo a andarcene fuori. Eh. Sono dei fotogrammi, <ride> sono dei fotogrammi un po' complessi, grazie davvero è stata un'occasione e penso anche che chi ci seguirà potrà giovarsi tanto di questa nostra conversazione. Il gioco non so se no, ce l'ha, è, è su eschio. E questo forse può interessare è, è la storia del gioco. Del gioco. Però me lo devi dire. Certo. <susurra> qua. Guardiamo, qualcuno ha un, una penna. Una penna? Eccola qua. Per giunto con la penna del presidente. Sì, è una penna. <ride> come si fa un personaggio così importante a fare una dedica <ride> eh, no, gliela chiedo invece gliela chiedo. lei permetta che dica con amicizia ma scherzi sono onorato no. professore sono onorato ecco questo è una storia e, e, e. Ah, la ringrazio Grazie. tanto eh, presidente no sono cioè io che ringrazio a lei con amicizia, grazie. Congratulazioni per i modi in cui sta arrivando l'Italia. È una dedica che mi fa molto piacere. Poi è su quindi <ride> giustizia. <ride> Allora, ancora tante grazie, professore. Presidente, È stato davvero un piacere conoscerla di persona, anche a mio, soprattutto a mio. E grazie per questo tempo che mi ha dedicato. e Tanti auguri per tutto quello che ne sta a cuore che sta a cuore anche a noi. Eh, certo, io cerco di impegnarmi, <ride> cerchiamo di impegnarci nell'interessare. Adesso.